Salve a tutti, e mi scuso di non essere lì in presenza a parlare di politicamente scorretto, anche se so che c'è chi lo saprà fare benissimo, perché non è difficile parlare con entusiasmo e con passione di una cosa come politicamente scorretto, perché difficilmente io ho visto rassegne, festival, o incontri, eventi che siano più entusiasmanti, più partecipati e soprattutto più sentiti di questo. Un po' per l'argomento no? di cui trattiamo. Trattiamo sempre di argomenti civili che hanno a che fare con quello che ci sta accadendo o quello che ci è appena accaduto eh no? e sul, sul quale vogliamo capire qualche cosa. Abbiamo sempre come, come italiani delle ferite che sono aperte, che riguardano la mafia, che riguardano la corruzione, che riguardano la violenza sulle donne, che riguardano i cosiddetti misteri italiani, che riguardano tantissime cose che succedono. Tutte le volte con Politicamente Scorretto ci mettiamo lì e ci occupiamo di questi argomenti. Molte volte lo facciamo senza sapere che diventeranno argomenti di moda nel momento in cui ci ritroveremo insieme a Casalecchio eh, a parlare di queste cose. Lo facciamo prima e poi siccome il mondo è quello che è e siccome Politicamente Scorretto è particolarmente attento a sentire i problemi e gli umori del mondo, ecco che ci ritroviamo a parlare di cose che, guarda un po', purtroppo sono di estrema attualità. Anche questa volta parleremo di cose molto importanti, parleremo di mafia, che è sempre un tema eh, che abbiamo trattato perché è un tema che purtroppo continua ad esserci. Parleremo di donne, parleremo di vittime dei reati, che sono in gran parte donne in questi ultimi tempi, soprattutto anche prima, eh, ma in questi ultimi tempi abbiamo cominciato ad accorgercene. <coughs> parleremo di una cosa interessante che è il rapporto tra la letteratura, lo scrivere, romanzi di finzione ma anche saggi, e la realtà. Politicamente scorretto quando è nato era così, no? era un modo per chiederci se il noir, per esempio, era ancora così politicamente scorretto come pensavamo, cioè ancora rompevamo le scatole come, come credevamo no? di fare e, e, e questa cosa qui non la puoi fare parlando soltanto di libri, di invenzioni, di romanzi, di noi. La devi fare anche pensando a quello che sta dall'altra parte, cioè alla realtà. E quindi abbiamo cominciato a mettere in connessione le due cose e, e anche quest'anno torneremo a riparlare di libri che raccontano momenti importanti della realtà e poi cosa facciamo faremo tante cose spettacoli teatrali poi facciamo incontri dibattiti riflessioni soprattutto quello che facciamo è, è sentire ed ascoltare queste cose la, la, la forza di politicamente scorretto oltre alle persone che lo fanno e che ci parlano è sempre stato le persone che ci ascoltano, il pubblico, che ci ascolta direttamente lì presente, finalmente in presenza non negli ultimi tempi, negli ultimi anni, e, oppure che ci ascolta in streaming, guardandoci anche da lontano, come sempre è sempre successo fin dai primi anni. È l'entusiasmo di questo pubblico, è il contributo che tutte le volte ci fa pensare che sì, non è difficile parlare di politicamente scorretto con entusiasmo, con passione e soprattutto non è difficile parlarne bene. Venite a vedere.